Avete presente Uncharted, Assassin's Creed, Enslaved? Ok, togliete tutta l'azione. Quello che vi rimane è Submerge, un titolo basato solo sulle arrampicate. E io che adoro le arrampicate i nei titoli sovracitati e odio il loro gameplay action. Per me è una goduria. Soprattutto perché non esiste questo genere, solo di arrampicate. E voi direte: Scusa, ma perché? Che divertimento c'è solo un'arrampicata? La bellezza di questo titolo risiede anche nella storia, come viene narrata. Anzi. La storia come non viene narrata Ovvero i personaggi non parlano mai Non c'è nessun dialogo all'interno Quello che parleranno saranno le immagini Inoltre l'ambientazione è fantastica è un'ambientazione post-apocalittica Stile Waterworld Infatti Submerged. Vi stiamo vivendo in un mondo sommerso Non vi dico altro perché è da godere le musiche sono del grande Jeff Van Dyck Per chi non lo sapesse è il creatore delle prime colonne sonore di tutti i giochi electronics Arts. Quella più famosa è quella di Need for Speed 2 Che madonna era Need for Speed 2 Ma in questo gioco le musiche sono più che azzeccate, oniriche e fantastiche Quindi che cosa vuol dire di più? Abbiamo storia, gameplay e sonoro Non vi resta che giocarlo?